Parlare di previsioni nel mondo del sero, cioè per il 2014 è proprio come cercare di, di leggere il futuro con uno specchio magico di Galadriel, eh, ci sono alcune previsioni che sono piuttosto banali, eh, Panda continuerà, eh, Penguin mh, mh, continuerà anche lui, magari anche lui come è successo con Panda sarà introdotto nel, nell'algoritmo più generale, quindi non ci saranno così tanti mesi di, di passaggio tra un refresh e un altro di, di Penguin. E sicuramente quello che potremo incominciare a vedere ma magari più a livello di tempi, credo, a, livello, a partire dalla primavera o seconda metà dell'anno, è eh, la ricaduta di, di Amminbird sull'algoritmo sull a livello più specifico. Amminbird è stata una, un update sostanzialmente strutturale, tanto che quasi praticamente finché non è stato annunciato nessuno se n'era accorto, eh, quindi cominceremo a vedere eventualmente degli update più specifici basati su Hummingbird che possono incominciare a incidere più profondamente anche in come appaiono i risultati di ricerca e quindi se io fossi un SEO preoccupato come sono quello che cercherei di fare è soprattutto concentrarmi in tutto quello che si definisce come semantica SEO quindi alla, al lavoro di connessione tra eh, topic e topic tipo pizza, napoli, mozzarella eccetera eccetera per fare un esempio veramente stupido in maniera tale da costruire eh, contenuti che possono essere rilevanti intorno a un topic, intorno a un argomento, e grazie adesso non solo essere eh, più utili agli utenti, perché così trovano um, contenuti di ogni tipo eh, più consoni all'argomento su cui vogliono informarsi maggiormente, ma anche eh, rilevanti anche per Google. Eh, questo è il tipo di di cosa che io farei e sicuramente farò con i miei clienti nel prossimo, nel prossimo anno, questo comporta anche dare maggiore attenzione ai dati strutturati, questo eh, comporta anche essere più attenti in tutto ciò che è authorship, ma anche publishership, quindi republisher e va a fare molta più attenzione a tutto ciò che è Google ⁇ eh, anche a livello di business, non solamente a livello di profili personali, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo ovviamente non dimenticando che Google prende i segnali da tutte le altre realtà online, eh, Twitter, eh, Facebook, anche avendo il Firewalls chiuso riescono comunque, Google riesce a... A, a trarre informazioni da, da quelle fonti, quindi essere, eh, cercare come missione il più possibile indipendenti da Google eh, in maniera tale che eventuali disastri anche non voluti eh, nel search organico di Google non significhino un crollo in quello che è il traffico organico generale. E, questo quanto io considero possa essere il 2014 il la, la filo rouge da seguire nel 2014, poi vedremo cosa ci, con cosa ci sorprende Google e con cosa ci sorprendono tutti gli altri, eh, come dire, tra virgolette, nostri partner nel search.